Lo split che va sul fronte della cappa ci può creare problemi durante le fasi di verifica, quindi è vero che noi lo possiamo spegnere e lo dobbiamo spegnere, è vero che noi possiamo chiudere la porta, ma se questa è la condizione in cui l'operatore lavora e noi lo dobbiamo vedere, osservare, lo dobbiamo capire perché, ripeto, torno a dire, tolto che qua è una cappa by e ci possono fare un qualcosa che esce fuori e si contaminano loro o ci contaminano anche a noi, ma il problema è sempre a la manutenzione a livello tecnico, cioè se la cappa va in allarme, e ci rompono l'anima perché ci chiamano per ogni 2 per 3 noi dobbiamo già da subito prevenire dandogli queste indicazioni. La porta va chiusa, abbiamo visto che c'è uno split, che le, le lamelle sono posizionate proprio verso il fronte K, ho fatto dei test e mi ha dato proprio perché è il Lightroom velocity test in questo caso e praticamente ho visto che ci sono delle velocità, quel condizionatore può arrivare a velocità notevoli sul fronte K creando delle inversioni di flusso. Questa è la parte nostra tecnica, in termini di tecnici è fondamentale capire.